Presidente, intanto premetto che eh, questa delibera è stata discussa in Commissione anche alla presenza del Consigliere Pelonzi ad ottobre. Quindi da ottobre a febbraio io penso che ci sia stato un margine di tempo sufficiente per approfondire almeno un capitolo delle norme tecniche attuative che trattano proprio delle norme previste per i parchi agricoli. Allora, io eh, non so eh, i consiglieri come intendono eh, votare la delibera, però comunque è meritevole l'intenzione di partecipare a migliorare la delibera, tant'è che sono stati portati eh, almeno cinque ordini del giorno che abbiamo discusso. D'altra parte, dal eh, consigliere Pelonzi non ho visto né tentativo di emendare, né di modificare in alcun modo, né alcun ordine del giorno relativo alla delibera. E ripeto, da ottobre a febbraio... Ci sono stati c'è stato tutto il tempo per ragionare su questo, eh, su questo atto. Il consigliere legge purtroppo solo una parte del maxi emendamento. In realtà il maxi emendamento va a modificare anche la prima parte del dispositivo e questo l'abbiamo valutato proprio con gli uffici affinché, eh, come ho più volte detto e ribadito, il, il documento fosse quanto più eh, attuabile possibile proprio da parte degli uffici. E il dispositivo dice chiaramente di dare mandato al Dipartimento PAU di procedere alla disposizione della variante urbanistica al piano regolatore vigente di Roma Capitale e poi prosegue naturalmente e al fine di ampliare il perimetro del parco agricolo a Ruone Galeria, di adottare sì la variante generale del PRG e ma, naturalmente il, la prima parte del dispositivo dice di dare mandato al Dipartimento Pau, quindi non è questa la delibera che avvia una variante urbanistica, l'ho detto più volte, questi timori sinceramente del consigliere Pelonzi continuano ad essere incomprensibili all'aula sono timori non giustificati soprattutto quando parla di parco di competenza statale perché così non è è un parco agricolo è citato all'interno delle, eh, delle norme tecniche in questo momento io non eh, mi sento assolutamente neanche di eh, mettere in dubbio eh, il deliberato in alcun modo mh, a seguito dell'intervento del collega mi sarei invece resa disponibile a eh, valutare tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno proposti dal suo gruppo, così non è questo, non è avvenuto e di questo, da questo io non posso cogliere una disponibilità a collaborare o a migliorare un documento.